Buongiorno. Eh, buongiorno, scusate, io sono una vostra cliente. Hmm. Non eh, mi è successo un problema, io un mese, più di un mese fa mi mm. sono con voi, dieci, sono stata manco dieci giorni con la Wind, mm. poi mi chiamai a voi per diventare vostra cliente, e parlai con una cliente loro della Wind e mi disse signora noi siamo dieci giorni di prova, se lei non ci trova, io dissi no perché loro non mi dissero che io potevo cambiare anche il modem. Mm. Comunque per non tirarla a lungo io mi sono tolta prima dei dieci giorni dalla Wind e mi dissero che se io pagavo facevo la ricevuta con, con, con i pagamenti di ritorno, pagavo solo 5 euro, non dovevo pagare poi quello che mi avevano fatto loro, ma mi hanno mandato la bolletta di 88 euro. Io ho chiamato e ho detto ma chi ve la deve pagare? La vostra collega mi ha detto che io se, se pagavo solo facevo la ricevuta, io ho fatto l'allullamento della Wind e la Telecom lo sa perché me l'hanno fatto anche loro la richiesta, ma ci la da pagare questa vostra collega? Mi hanno detto se non la paga ve la mandiamo con la mora. Eh Ma io non ho capito, ma come devo fare? mi hanno chiuso i telefoni e mi io l'ho fatta la disdessa prima dei 10 giorni e se non c'è nessuno disdessa devi pagare 88 euro io ti pagassi 18 euro io 7 giorni sono stata con loro e non l'ho neanche usata uh, la wind perché non avevo giustamente la cosa con loro la, quella come si chiama le codeless mm. quindi ma come devo fare perché una tua collega dice me, tu fai come ti hanno detto loro fai uh, l'annullo la? che uno dice si... quando uno si complace sì, Dici, diciamo così, e io ho fatto la come No, Non, sì. non senso signora. Anche una sua collega mi disse che me l'aveva fatto l'annullamento con l'audio. No, no, ma non mi hanno mandato 88 euro da pagare, ma questi sono pazzi, io mi ho chiamato allora, quello mi ha staccato il telefono, perché io ho detto Sono di vi pago lei perché se noi ve le mandiamo con l'amore, ma chi le deve pagare, non mm. si so". Signora, signora. Signore, io mi ascolto. So, ma ma, Comunque, come devo fare? ma come ho chiamato a voi, perché, sicuramente, anche la sua collega, io non mi ricordo il nome con chi parlai, Valentina, Alessia, non mi ricordo. Signora, ascoltatemi, eh. voi che numero avete fatto? Il 159. No, signora, avete fatto il 118. No, adesso e sì, l'ho chiamato qua a voi, per caso che sono cliente a voi. No, eh. siete clienti all'emergenza sanitaria sul territorio, signora. Noi mandiamo le autobulanze. Eh. Eh. Madonna mia, mi devi scusare. Madonna, sto parlando da me, ora me lo dicevate prima. Vabbè, vi siete fatti più riscaldi, eh? Non fa niente, buongiorno. Senti, come dire, signore? Eh, ma, questo è da giocare i numeri, eh, per la Eh, ma, invece che siamo 186, vedi come riconoscire, perché mi ha toccato di sottola. Vabbè. Buo, certo. Buo certo.